Grazie anche per l'invito, molto gradito, e questa è una delle iniziative forse più interessanti sulla prima guerra eh, qui a Milano, penso che, che altre mi serviranno, ma insomma è un appuntamento interessante per prezioso. Eh, la eh, professoressa Petri ha accennato a quello che è il panorama delle tante iniziative eh, in corso per il del generale della prima guerra mondiale, avremo noto nei mesi successivi, sostanzialmente ancora per un anno, di vedere altre iniziative, eh, sia di carattere editoriale, ma anche sotto il profilo cioè, di iniziative eh, di convegni, documentari e molto altro. Eh, noto che eh, in molte di queste iniziative eh, prevalente è ancora la narrazione politico-militaria e diplomatica eh, moltissime sono le pubblicazioni già uscite o annunciate soprattutto da autori non di lingua italiana eh, dove fortissimo è ancora l'interesse storiografico sul perché della guerra, le cause della guerra eh, che è un tema, mh, non voglio traumatizzare nessuno mi interessa molto relativamente, poi magari nel dibattito eh, nei parleremo. Si tratta infatti di una ricerca, mi pare ancora molto famosa, ehm, che risente di riflessi un po' nazionalistici, eh, cioè si cerca di intracciare in un passato ormai lontano quelli che sono modelli di comportamento e relazioni che riguardano l'attuale situazione. E inutile che citi il caso dell'Ucraina dove la prima guerra mondiale è stata tirata di vallo a lungo e Un uso dell'analogia tra passato e presente che mi convince assai poco ehm, e che riflette anche eh, qualche eh, interesse politico eh, attuale. Tuttavia in questo panorama in realtà molto più variegato naturalmente c'è cioè, un punto su cui tutti sono concordi questo dalla storiografia più raffinata alla pubblicistica eh, di vari generi eh, e cioè che la Grande Guerra rappresenta un evento ma definitivamente consegnato alla storia con la S maiuscola cioè un noto decisivo eh, che inaugura il novecento e inaugura l'età della modernità eh, è come dire un po' paradossale che in un quadro, in un dibattito che ancora si alimenta come dicevo prima di analogie e di attualizzazioni, poi ci sia la consapevolezza forte e corretta eh, circa il fatto che la Grande Guerra è qualcosa che ormai appartiene come le guerre napoleoniche o le guerre pubbliche per andare ancora più indietro, ormai definitivamente alla grande storia. Concorrono a questa immagine della prima guerra come evento fondativo della modernità vari elementi: lo sviluppo e l'applicazione straordinaria della scienza della tecnica, eh, ad esempio, alle operazioni militari, la mobilitazione di massa, l'ingresso massiccio delle donne nella vita pubblica. Eh, Ancorché non sempre molto gradito, eh, l'impiego su larga scala della propaganda, la presenza massiccia e invadente dello Stato nella eh, vita civile e nell'economia, dato che poi si considera tutto il mondo, insomma, ci sono, ci sarebbero molti modi per ricostruire la prima guerra mondiale e ehm, tutti molto legittimi. Naturalmente, ancora molto sfruttati e molto ormai esplorati lungo il lato. Tuttavia, un racconto dell'esperienza di guerra attraverso la storia dell'alimentazione. In questo panorama non mi pare, da questo punto di vista la scelta mi pare quanto mai appropriata, non è una scelta marginale. Eh, non ha neanche una notazione in sé. Bizzarra o addirittura folkloristica, semplicemente perché il rapporto tra cibo e guerra fa emergere un nodo centrale del primo conflitto mondiale, cioè il rapporto fondamentale tra corpo, salute e nazione, che è un rapporto che preesiste naturalmente alla prima guerra mondiale e che lo si rintraccia, peraltro, nello stesso linguaggio militare, dove la sovrapposizione ehm, tra parti anatomiche e ehm, elementi della vita militare è eh, riscontrabile ancora oggi. Basta citare ad esempio la parola fronte: il fronte, la fronte, peraltro all'epoca si usava al femminile, poi anzianamente trasformato in un sostantivo maschile perché Ovviamente più virile parlando di linea del fuoco. Corpo, corpo d'armata e via discorrendo fino ad arrivare all'espressione che tutti conosciamo di vittoria mutilata, cioè un concetto tipicamente militare associato ad un elemento fisico corporale. Eh, nel cibo e nell'alimentazione quindi c'è <coughs> più di un armo se non solo perché ad esempio ehm, nella eh, fame, vera e propria fame, si annida una delle cause della sconfitta degli imperi centrali, totalmente scremati dal blocco economico, eh, di fatto l'Austria-Ungheria e persino la Germania che non deve denunciare nessun tipo di combattimento sul territorio nazionale quando arriva l'amnistizio addirittura i tedeschi sono oltre. Occupano territori oltre il loro confine, eh, la fame porta alla sconfitta dei minori centrali. Ma non è tanto in questo che vedo diciamo, il nodo eh, centrale. Semmai ci vedo una modernità che davvero inaugura <ride> il Novecento. Infatti, <ride> la Grande Guerra è l'occasione per lo Stato italiano come per molti altri Stati belligeranti, di operare una sorveglianza come mai era mai venuto prima sul corpo di milioni di persone, militari o civili. Nutrire il corpo vuol dire sorvegliarlo, controllarlo, manipolarlo, alla ricerca prevalentemente di che cosa? Alla ricerca del consenso, non solo, ma soprattutto di... Ecco che allora, come dicevo, curare il corpo, vestirlo, addestrarlo, nutrirlo, eh, diventa appunto, eh, compensa, realizza quella che è un'aspirazione che viene da molto lontano. Infatti nel corso del, dell'Ottocento e ancora degli anni della dell'epoca quando si afferrano <coughs> definitivamente i modelli di mascolinità i fisifermi, si potrebbe dire esattamente così, di rispettabilità borghese indicati tanti anni fa mirabilmente da George Mosse. L'orizzonte di attesa in Italia e in Europa è caratterizzato da due elementi apparentemente in contraddizione tra di loro. Il primo è il dato da consapevolezza di una progressiva, anche se lentissima, conquista della salute eh, grazie ai progressi della scienza, dell'igiene e soprattutto dell'alimentazione in, sett in settori sempre più vasti della società italiana è se volete una spiegazione non positivista o neopositivista ma che vi dà idea di quella che è stata una tensione tutta ottocentesca per la una forma di rimodellamento del corpo degli europei e di questo rimodellamento il cibo è naturalmente uno degli ingredienti fondamentali. La grande guerra da questo punto di vista sembra la grande occasione, paradossalmente, eh, per mettere in campo tutte le energie eh, mediche, sanitarie, assistenziali che i governi avevano già sperimentato nel secolo precedente faccio riferimento ad esempio a una di quelle che è l'ossessione non solo italiana ma della verità per la misurazione antropometrica dei suoi cittadini il, ehm, il caso limite di Cesare Lombroso eh, come sapete in realtà è la punta di una comunità scientifica che è ossessionata e non solo la comunità scientifica è ossessionata dall'idea del corpo degli italiani come simbolo del degrado della povera Italia. All'indomani dell'unità che è fatta più di una mappatura antropometrica degli italiani per individuare eh, le zone più a rischio per certe malattie o per altre eh, affezioni del corpo. Quindi la Grande Guerra diventa un'occasione straordinaria per vedere osservare da vicino un settore molto ampio della popolazione italiana, certamente di quella maschile. Non dimenticate che la Prima Guerra Mondiale offre al governo italiano l'opportunità, all'esercito, eh, di monitorare e sorvegliare il corpo di 5 milioni di italiani tra i 19 e quasi i 50 anni dell'anno quindi tutto il settore giovane o giovane adulto dei eh, maschi italiani passa sotto la lente dell'esercito e dello Stato il secondo orizzonte, il cioè secondo elemento di questo orizzonte d'attesa ottocentesco è apparentemente in totale contraddizione col primo dico apparentemente adesso vedrete perché e cioè l'attesa, la speranza di poter assistere questo soprattutto dalla fine dell'Ottocento in poi a un grande evento di totale rigenerazione cioè a una guerra e l'espressione grande guerra cosa che è avvenuta altre volte nella storia addirittura precede l'evento stesso e difatti quello che molti si attendono nella intelligenza europea e italiana è una occasione appunto di rigenerazione di rimodellamento eh, nel nostro caso degli italiani che non è solo morale, politico culturale ma è addirittura fisico è interessante infatti notare come ancora i modelli più un dal divismo sociale e nazionale immagini la guerra come una selezione degli elementi migliori cioè una selezione benefica che lascerà diciamo campo solo alle migliori energie della società italiana ecco che allora già do una spiegazione con collega Beatri vedremo gli effetti saranno esattamente il contrario cioè una selezione a rovescio una, questa, diciamo, questa combinazione eh, di questi due elementi del, dell'orizzonte dell'attesa sembrano realizzarsi nella prima guerra mondiale almeno apparentemente Infatti nonostante la evidente preparazione delle strutture militari su cui tornerò io ma penso moltissimi dei terrenatori di questa giornata grande attenzione venne dedicata alla cura e alla salute dei, eh, dei soldati eh, Infatti il corpo del soldato, del soldato viene percepito come la più preziosa macchina Bellica, di cui disponga l'esercito italiano l'espressione macchina bellica è di un patologo eh, italiano che riguardo della neutralità pubblica un monumento che si chiama lo strapazzo fisico eh, dove del conternosso non ne azzecca neanche una perché immagina una guerra che poi non ci sarà ed è frutto di una serie di esperimenti che eh, Guerini aveva condotto sugli animali e anche questo dice molto eh, la cosa interessante è che in una guerra che avrebbe visto alla fine il trionfo della scienza e della tecnologia sopravvive ancora la convinzione profonda e tutta ottocentesca ancora che l'efficienza fisica del fante sia la risorsa militare più preziosa più importante di fronte a una guerra che vedrà Tanto per citare forse l'arma più importante, più moderna, cioè eh, la mitragliatrice, tutta l'artiglieria eh, messa in campo dalla Prima Guerra Mondiale, si ritiene che il povero eh, fantaccino possa essere ancora diciamo, l'arma più importante. Eh, però, badate, la salute del soldato viene riferita e la cura che dà. L'esercito di cui l'esercito si fa carico è legata soprattutto all'immagine ancora una volta tutta ottocentesca delle guerre precedenti. Infatti, in particolare attenzione viene data, ad esempio, alla profilassi per quanto riguarda malattie e come si diceva all'epoca particolarmente diffuse: la malaria, il tifo, eh, il vagliolo, ci sono dei casi di Variolo e persino si padezza il ritorno della peste giusto per dire qual è lo scenario quasi ancora premoderno del, del, della vita questa ossessione per i morbi e per le malattie gli italiani però, i nemici italiani non se la inventano perché hanno come punto di riferimento il precedente della guerra di Libia che non è di cent'anni ma di pochi anni prima dove ancora come era successo nelle guerre napoleoniche e in altri conflitti il numero dei caduti per malattia supera quelli morti in combattimento sono quasi 2000 gli italiani che muoiono in Libia per malattia e quasi 1500 quelli che muoiono in combattimento ma i dati in realtà sono ancora più sconvolgenti perché, come riferirà l'Avanti, i soldati italiani rimpatriati dalla Libia per problemi di salute di malattia sono addirittura 23.000, quindi un numero enorme. Quindi il precedente della Libia pesa e come nell'ossessione dell'esercito e della classe medica nel prevenire le eh, malattie. Um, molte di queste, poi si riproporranno in ogni caso. Sono moltissimi i soldati um, colpiti dalla malaria. Uh, molti moriranno di tifo petecchiale e via um, discorrendo. Ma um, in questo caso, l'esercito mette in campo delle discussioni importanti: laddove è possibile, i soldati vengono tutti vaccinati. E questo, come dire, sembra realizzare quella che è un'aspirazione appunto molto antica di ehm, cura eh, del corpo del soldato con quelli che sono i mezzi a disposizione tenendo conto che tra questi 5 milioni di immobilitati quasi nessuno, pochissimi di loro aveva mai distrutto in vita sua quindi avere una visita, un vaccino è per molti di questi soldati una novità assoluta come molto è stato fatto eh, per vestire al meglio i soldati, per dare un equipaggiamento ehm, adeguato ai fondi. Si fa per dire che in realtà, eh, come è noto, ad integrare l'equipaggiamento in dotazione dell'esercito provvide spesso le stesse famiglie o i tanti comitati di assistenza, mi per esempio, che mandò al fronte maglie di lana o quant'altro. Anche qui ci sarebbe modo di raccontare la guerra da alcuni punti di vista un po' bizzarri. Eh, vi propongo, ma faccio una citazione giusto di tre righe, eh, quella che viene fatto da Piero Jaet in, in uno dei più grandi lavori eh, sulla eh, prima guerra mondiale, come con gli altri. Che cerca di ricostruire il tema della guerra dal punto di vista delle scarpe, che io trovo una cosa assolutamente geniale. Stando più in basso di loro che mi circondano seduti, vedo luccicare le brocche delle cento scarpe ferrate. Attacco a parlare scarpe, allora. Pochi hanno servato le proprie. Avevano la moglie o il padre a cui doverle passare. Erano scarpe aspettate. E poi sono stati tentati dalle scarpe nuove che dà la patria. La patria, che tanto potente, avrà certo preparato scarpe migliori del loro ciabattino. Ma quelli che hanno confidato nella patria si sono sbagliati. Quelli che confidano nel ciabattino hanno fatto bene. Ed è esattamente così, perché in alcune zone di guerra quasi esiste o per il freddo o per la presenza devastante del fango, che è uno degli elementi degli ingredienti della prima guerra mondiale le scarpe denunciano diventano un simbolo di un degrado totale ma, torniamo al tema del convegno è nell'argomentazione che viene individuato il fattore principale della resa fisica del soldato, almeno sulla carne camera perché la dieta eh, immaginata per il soldato italiano supera di gran lunga quella prevista ad esempio per il soldato austriaco. e almeno sulla carta è anche una dieta che è di gran lunga superiore a regime alimentare di un contadino italiano eh, grazie anche all'apporto nella dieta militare di alimenti. Eh, che non sono normalmente previsti, almeno in alcune regioni italiane, ad esempio un consumo, sempre teorico, più consistente di carne e di pesce, per esempio, cosa che in realtà, eh, ecco perché ripeto continuamente teoricamente, non si realizza perché le forniture di carne cominceranno a scarseggiare e i soldati italiani si dovranno rifare con le scatolette della carne che viene dall'Argentina giudicata di pessima qualità e sospettata di essere fonte peraltro di molte malattie eh, nutrire il corpo quindi come dicevo prima dei soldati che vanno al fronte rappresentò una sfida organizzativa, politica, economica eh, tra le più impegnative è una sfida che come è noto, che venuta dall'esercito dello Stato italiano, diciamo, cogliendo pochissimi successi. In molti settori dei combattimenti, non solo in alta montagna, far arrivare le gamelle con il rancio e soprattutto l'acqua potabile, che scarseggia quasi dappertutto, si rivelò spesso un'impresa a del poco disperata. E quando a costi economici e umani altissimi arrivavano quantitativi sufficienti di cibo, la qualità lasciava davvero molto a desiderare. Um, basti pensare a, al, solo al fattore del ritardo nella fornitura del, del rancio, quindi non si dire far arrivare il scotto o ormai il o lasciato chissà in quali condizioni viene in mente la battuta di un film che molti di noi conoscono credo ormai alla memoria cioè la grande guerra eh, dove il generale interloquisce col il soldato Sordi eh, il generale chiede davanti a Rancio che cosa pensa del pasto e naturalmente il coraggiosissimo ha detto Sordi dice ottimo eh, e lui gli risponde no in verità è una schifezza e quella, e tra l'altro il film di eh, Monicelli, vede la consulenza di uno, secondo me, dei più grandi scrittori eh, testimoni della prima guerra mondiale, cioè Carlo Salsa. Eh, quindi il dettaglio eh, del cibo non è come dire una notazione così eh, solo spiritosa eh, è anche vero che c'è nella vita degli italiani, come dicevo prima, cose poco frequentate dai civili, ad esempio la cioccolata, che in alcuni settori non manca e che diventa per alcuni soldati addirittura una novità inibita. Com'è interessante notare eh, il fatto che la prima guerra ehm, sia anche l'occasione per un rimescolamento delle eh, culture eh, gastronomiche delle regioni italiane pensate alla presenza del baccalà che spesso c'è nella vita e qui tutta teorica del soldato italiano e che per alcuni soldati è una quasi esotica quindi nutrire il corpo pur tra mille difficoltà vuol dire controllare il corpo di milioni di italiani e questo elemento trova conferma in due esempi di segno contrario. Tra le punizioni previste per i soldati da colpevoli di insubordinazione, mm -hmm. non i reati più gravi, c'era quella della sospensione del pranzo, usare il cibo come strumento per punire. Ma l'esempio che qui io voglio ricordare, che è ancora a distanza di cento anni, stanza e il fatto lo denunciò appena vent'anni fa Giovanni Procacci che tra i 670.000 caduti italiani 100.000 sono morti per stenti o malattie legate alla denutrizione nei campi di prigionia austriaci e tedeschi e questo principalmente perché il governo italiano che avrebbe dovuto verso la Croce Rossa far arrivare generi eh, di prima necessità ai eh, prigionieri italiani si rifiutò di farlo boicottò questa operazione perché considerava quei prigionieri dei traditori ancora una volta il cibo come strumento di punizione eh, ma giusto per alleggerire un po' diciamo, la pesantezza di questa descrizione e' anche vero che il cibo può essere veicolo anche di una cosa completamente opposta, cioè di affratellamento tra le trincee e eh, le Ci sono molte testimonianze di soldati che parlano di un lancio di cibi o di altri geni di conforto da una trincea all'altra. Con gli austriaci che lanciano sigarette e gli italiani che lanciano altre altri generi di conforto, altri o cibi per il Ed è interessante il fatto che uno dei due sono principalmente gli elementi di riavvicinamento umano tra le trincee nemiche, uno è il cibo e l'altra è la musica. Quindi due fattori che io considero di assoluta civiltà, in senso assoluto. Lo scarto del, tra lo sforzo del Stato italiano e la realtà dell'esperienza fisica dei soldati non è solo dai dati forniti, sparrati dal Ministero già negli anni della guerra, ma soprattutto dopo, ma soprattutto nelle lettere, nelle memorie dei combattenti. Eh, sono moltissimi quelli che lamentano la mancanza di cibo, la perdita di peso, l'assenza dell'acqua potabile, eccetera. Uh, soprattutto tra gli uomini di estrazione sociale piuttosto elevata. Qui lo scarto tra la qualità e la quantità del cibo consegnato nella loro vita civile precedente e nella loro esperienza militare rende, eh, quasi riesce a fiaccare anche gli anni più interventisti tra di loro non mi riferisco solo a Carlo Emilio Gatta, uno dei più grandi eh, scrittori dell'intero Novecento italiano ma un uomo molto il quale se la prende nel suo diario di prigionia con due cose i passiti e l'assenza del cibo è un continuamento di questo um, di questi due elementi che lui considera simbolo della degenerazione a cui il corpo del soldato viene sottoposto in quell'esperienza di guerra non tanto Gadda ma penso a uomini di tutt'altra tempra come Adolfo Motero che nella sua raccolta di vita di guerra eh, ripropone le lettere di molti tutti gli interventisti di eh, Ufficiali o ufficiali italiani e anche tra questi spesso la fame è uno degli elementi prevalenti. E degli stesso Omodeo nella corrispondenza con la moglie eh, si lamenta dell'assenza appunto di cibo e acqua potabile. Tra l'altro Omodeo è un ufficiale di artiglieria, quindi in una posizione lui stesso lo dice, anche piuttosto privilegiata Uh, e in Omodeo è abbastanza interessante notare come uh, il cibo sia visto come un segno per lui politico culturale di degenerazione appunto uh, del rapporto tra Stato e soldati in genere, Stato e cittadini il conflitto che avrebbe dovuto lui interventista che avrebbe dovuto ehm, colmare lo tra Stato e eh, cittadini, invece mette in campo, mostra l'inadeguatezza, l'impreparazione della classe dirigente, che nel momento fondamentale, fondativo della nuova età, non riesce neanche a provvedere alle esigenze più elementari dei suoi soldati. Certo c'è qualcuno che ancora... Pensa all'esercito, con qualche buona ragione anche, come ad una palestra fondamentale di disciplina nazionale. Ancora una volta è il nostro Piero Gaglietto cioè che in realtà è un democratico, non è un nazionalista nel senso stretto del termine, il quale dice perché hanno tanto l'esercito? Perché la forza è un bene quanto l'istruzione e dovrebbe essere obbligatoria come istruzione l'esercito è l'organismo della forza obbligatoria e della salute unica scuola che abbia servato un orario ragionevole accordato col sole che abbia servato un abito nazionale accordato alla media del clima e un cibo proporzionato al consumo unico istituto che possa educare completamente perché ha un completo potere che possiede veramente un uomo nel, nel suo cibo, nel suo riposo, nel suo costume. Ma anche tra i contadini e gli eh, uomini di origine sociale più modesta, lo sforzo eh, fisico fatto, prodotto sulla linea del fuoco e anche nei lavori delle retrovie non sembra essere sufficientemente compensato dalla lita dai pasti forniti dalle cucine militari però è bene tenere conto nel caso anche e forse soprattutto nel caso di queste testimonianze più popolari di un altro eh, elemento, cioè di un processo psicologico ehm, che riguardò un po' tutte le stazioni sociali, ripeto, ma soprattutto quelle più popolari infatti nella corrispondenza di diari sono molte le storie del corpo, eh, la fame, la sete, la perdita di peso e eh, via discorrendo il fango, eccetera, eccetera, ma soprattutto, appunto, legate all'alimentazione. Eh, in queste corrispondenze, il corpo si fa schermo proiezione, materializzazione di un disagio psicologico ed emotivo quello che non si può raccontare perché c'è la censura perché c'è l'autocensura o perché non si vuole spaventare l'interlocutore la moglie, il genitore lo si fa intendere spesso inconsapevolmente attraverso un racconto del disagio fisico non sono pochi i soldati che dicono, si riferiscono al peso corporeo come alla prova la testimonianza che la condizione psicofisica è disastrosa Cosa curiosa in una guerra che vede appunto una devastazione eh, quasi quotidiana Uh, questi soldati trovano il tempo di dire ho perso 4 kg e questo non è una notazione come dire soltanto uh, in, che denunciano l'intimità familiare ma è testimonianza di uh, qualcosa di più profondo um, non è il caso che al contrario per assicurare i familiari si faccia immediatamente riferimento al 5 e all'altro Mangio bene, sono ingrassato, ho gustato ehm, cose mai viste prima, sono tutte testimonianze indirette di un disagio o di un benessere, anche e soprattutto eh, emotivo. Perché parlare di cibo vuol dire trasmettere percezioni, sensazioni, pensieri profondi. Ehm, come dicevo, fa riferimento alla presenza del bacalao del cioccolato diventa quasi una festa per, per molti di loro no? ehm, al contrario è anche vero che ci sono dei cibi, degli alimenti che diventano sinonimo delle esperienze più terribili il riferimento alle berlande alcoliche, che nella magnifica descrizione di Emilio Lusso è la benzina dei soldati il vino quasi sempre in genere l'alcol è considerato un segno premonitore di un prossimo attacco sulla terra di nessuno e quasi certamente per molti di loro la morte per certi versi è ancora più difficile è l'approvvigionamento del fronte interno cioè dei civili a cui appunto il convegno è anche dedicato infatti l'impegno di rifornire L'impegno di rifornire le truppe eh, impoverì eh, di molto il regime alimentare dei civili. La priorità era quella di eh, alimentare la macchina belgica dei 5 milioni parlo, di italiani, la dieta già molto scarsa dei civili ne risente moltissimo. Eh, sono restrizioni quelle del fronte interno dovute anche a complesse vicende belliche di forniture internazionali su cui penso altri eh, parleranno, la fornitura del grano, eh, l'Italia non è autosufficiente, lo deve importare ma mh, le vicende belliche impediscono queste forniture, eccetera, eccetera. Vede peraltro tutto questo impoverimento eh, del regime alimentare dei civili, il riacquittizzarsi, ad esempio, non a caso della Pellare, che è una malattia tipica dei paesi arretrati contro il quale giorno, il giovane Stato italiano aveva combattuto una lunga battaglia con qualche successo ancora una volta le lettere in questo caso verso il fronte denunciano esattamente questo riprendo l'esempio di Adolfo Modeo perché la moglie non stiamo parlando di una famiglia ricchissima ma neanche di una famiglia povera Lamenta, lei si è eh, trasferita a Genova per essere più vicino spera, alla linea del fronte, lamenta chiaramente la fame. Dice, non tra l'altro avevano già una figlia molto piccola, eh, non ci sono generi di prima eh, necessità. Eh, ma ancora più indicativo è eh, quello su cui prima ci si. Tra eh, cioè il rapporto tra la carenza alimentare denunciata principalmente dalle donne che nel fronte interno diventano eh, portavoce delle sofferenze eh, legate all'alimentazione con i moti politici anche qui il cibo diventa pretesto, specchio, schermo, su cui si proiettano moltissime cose. Il caso dei moti di Torino nel 1917 guidati da donne e che prendono spunto dalla mancanza del grano è forse l'episodio, più eh, diciamo, eclatante, ma anche Milano vede sporadicamente eh, molte proteste, anche queste categorie, da eh, donne ehm, che appunto lamentano l'assenza di prima necessità e ci sono tra queste donne eh, molte operaie ma ci sono anche moltissime contadine che fanno la scuola tra le campagne e le alte centurbane ancora una volta quindi il diventa il tramite elementare, diretto, semplice per esprimere sentimenti e opinioni di rifiuto che avevano già ricevuto l'intervento e che continuano dopo l'intervento e l'elemento della degenerazione sotto profilo alimentare diventa lo spettro, la dimostrazione, la testimonianza come eh, dire forte, diretta di questo eh, rifiuto. Il bilancio, e vado a conclusione, il bilancio finale della guerra consegnò un quadro molto lontano da quelli che erano stati i quadri diciamo, forniti dall'orizzonte Gattela, 670.000 morti Grosso modo l'Italia, come in molti paesi belligeranti, ancora oggi non è in grado di dare un numero definitivo. Quasi un mezzo milione tra invalidi e mutilati, un milione di feriti, moltissimi i malati, peraltro, anche su questi dati sono molto ingenti. Insomma, l'evento che avrebbe dovuto rigenerare la società italiana ed europea aveva prodotto l'esatto una selezione, cioè che non aveva messo in campo le energie migliori, ma al contrario un quadro di povertà generalizzata abbastanza impressionante, un impoverimento di energie sociali, economiche e emotive, che trova la sua espressione forse più drammatica e più lucida nei dati forniti dai ministeri alla fine della guerra e nei tanti studi di uomini, ad esempio come Giorgio Mortara, che verrà ancora oggi fondamentale. Eh, denunciando un arretramento nella lotta dello Stato italiano e la società italiana, aveva l'attivo intrapreso contro la fame che insieme alla mancanza di genere era stato il grande male della povera Italia Ottocentesca. Insomma, per dirla con attiglio frescura. Altro grandissimo autore della prima guerra mondiale, a un anno si scrisse da Vittorio Vecchetto: si è passati dalle trincee della morte a quelle della fame. Grazie.